Ciao a tutti. Oggi prepareremo l'insalata di riso. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono: riso per insalate, zucchine tagliate a cubetti, piselli, carote tagliate a da dadini, acqua, sale, pomodorini tagliati in quarti, mais, olive nere, uova, tonno, basilico, menta, olio evo e aceto di mele. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il sale. Posizioniamo il cestello. smuoviamo un po' i chicchi di riso con la spatola. Chiudiamo con il coperchio. E posizioniamo il varoma e cuocere per 25 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. Le verdure sono cotte, anche le uova, anche il riso è cotto. Trasferiamo il tutto in un'insalatiera. Adesso aggiungiamo i pomodorini. Il mais, il tonno, l'olio, l'aceto di mele, un po di olive, una parte le lasceremo per decorare. qualche fogliolina di basilico, qualche fogliolina di menta e amalgamiamo con la spatola. Aggiustiamo di sale e pepe e decoriamo con le uova sode. Insalata di riso. Grazie e alla prossima ricetta!